Siamo in compagnia di Giuseppe Palumbo, autore della graphic novel Escobar e niente, le volevamo chiedere quanto è stato complesso per lei disegnare un personaggio così controverso come Escobar appunto. Ehm, quando ti devi confrontare con un personaggio intanto che è esistito, quindi di cui esistono migliaia di foto, eh, centinaia di video es, e posso dire, negli anni eh, ho visto esponenzialmente aumentare questo tipo di esposizione, anche poi a seguito dei fenomeni come la, la serie tv Narcos, quindi eh, di Escobar si è visto e si è saputo praticamente tutto, quindi eh, io e Guido Piccoli che è l'autore della sceneggiatura della della graphic novel, siamo partiti con un certo anticipo, poi siamo finiti nel, nel, nel vortice che però da un certo punto di vista, specie da un punto di vista grafico, ehm, è stato utile perché ho potuto confrontarmi con questo bacino di immagini e, eh, e questo da un punto di vista puramente superficiale, da un punto di vista della personalità con cui dovevo confrontarmi ehm, la vera sfida era quella, cioè cercare di restituire un personaggio in tutta la sua complessità, quindi farlo recitare in modo tale che non sembri un cattivo marionetta, il cattivo, il male puro che diventa mito in qualche maniera eh, e neanche restituire un pacioccone che si è trovato a fare il cattivo insomma, ecco, bisognava rendere quindi questa, st questo strano melange di questo, questo veramente eh, raro personaggio che è Escobar che insieme metteva... Ehm, riuniva vari aspetti veramente contraddittori come quello di essere un, un, un padre di famiglia eh, pieno d'amore per i propri figli e la propria moglie e allo stesso tempo essere un uh, tomber de femme, eh, un, uh, un assassino. insomma ecco, Sono aspetti completamente differenti tra di loro. Um, mettere insieme aspetti come quello del Um, generoso distributore di ricchezza al, al, ai poveri della propria città e allo stesso tempo un accumulatore di ricchezze uh, spaventoso proprio. Uh, quindi sì, la difficoltà era quella, soprattutto in fase di recitazione. Credo che la sfida in un certo senso sia riuscita, gli editori hanno apprezzato il Uh, questo tipo di approccio che io ho dato a un personaggio, al personaggio cercando di mantenere questo equilibrio difficile, non è mai macchietta, non è mai troppo serio, non è mai, um, si, nel nostro libro si vede rare volte impugnare una pistola e sparare direttamente, uh, lo fa per esempio nella scena finale quando è chiaramente assediato dalle forze di polizia e risponde al fuoco ma mh, magari ordina l'omicidio di qualcuno ma non lo vediamo mai sparare direttamente a suo avviso, la raffigurazione artistica di questi anti-eroi controversi può generare emulazione da parte delle nuove generazioni? E beh sì, il rischio era proprio quello: cioè, di, eh, di fare un personaggio che nel suo magari se l'avessimo reso più Spavaldo, più, ehm, eh, più cattivo, più, eh, avremmo sicuramente ispirato una eh, più marcatamente cattivo, perché la cattiveria non è che manchi nel nostro libro, anzi è restituita abbastanza crudamente, freddamente. Ecco, posso dire che secondo me il nostro libro riesce in questo, cioè non c'è nessuna adesione emotiva nei confronti del personaggio, lo vediamo esattamente come era restituito proprio nelle sue differenze, per cui si fa fatica a vestire i panni di questa persona e quindi sentirsi il gran figo, il gran padrone del mercato del narcotraffico. Credo che in questa distanza che noi abbiamo posto tra il lettore e il nostro libro, dovuto secondo me soprattutto alla, alla parte testuale che è veramente una ricostruzione giornalistica seria um, uh, del, dei fatti avvenuti ma anche se vuoi del tipo di, di, di, di grafica quindi anche la scelta cromatica molto colorata molto sudamericana insomma no? um, Ecco, io credo che in questo il personaggio lo, lo sottraiamo a questa, a questa atmosfera di possibile mito e lo restituiamo nella sua contraddittoria umanità. Grazie mille. Grazie a te.